Ciao a tutti, ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Io ormai non so neanche più perché faccio sfide così complicate. Cioè, se ho meno di 50 di vita, il video finisce. Cioè, guardatemi in faccia! Ma notate qualcosa di strano Ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo che questo video è in collaborazione con Boeing Infatti ragazzi andando nella descrizione di questo video troverete il link che vi permetterà di scaricare l'app di Boeing ufficiale sul vostro telefono L'app che si presenta in questo modo ragazzi vi permette di fare davvero un botto di cose Mi ha colpito molto positivamente Infatti ragazzi ci sono un botto di serie e di cartoni animati che potete vedere Anche molti importanti della mia infanzia come possono essere Scooby-Doo che io ho sempre amato Dragon Ball Super Ma anche Ben 10 per esempio che anche da piccolo guardavo un sacco Ma nel caso già abbiate fatto una bella maratona lunga lunga sull'app Avendo visto già un botto di cartoni Potreste fare anche una pausa andando nella sezione giochi Infatti l'app vi propone un botto di minigiochi a cui potete giocare Nel mio caso quello che voglio farvi vedere oggi È proprio di un cartone di Cartoon Network Ovvero Ben 10 che ho citato prima Il nome in particolare è Laser Tag Battle Vi ricordo ragazzi che questi minigiochi ovviamente sono molto semplici E l'obiettivo principale in questo caso In questo minigioco è quello di eliminare alcuni alieni Cercando di fare più punti possibili Prima ovviamente di venire eliminati Spero che ragazzi questa app vi possa interessare Vi ricordo ancora che la trovate nel Link in descrizione qui in basso E nel caso guardiate qualche serie televisivo Iniziate a giocare a qualche minigioco di quelli proposti Fatemelo sapere sempre con un commentino Ma ora non perdiamoci ancora in chiacchiere che? Okay. io non vedo nessuno Dovrei avere il tempo di curarmi Nella maniera più easy possibile Prendere scudi, cose varie, armi E poi effettivamente buttarci nella mischia Ma io più che mischia mi lancierei più su Lato della mischia, più, una zona un po' Più lontana, non so se capite quello che Un po' più a destra della mischia, cioè qua sta la mischia E, e, e io sto un po' più a destra Ehi hey, tu, tizio, tizia tu, tu in generale, taglia, ma si sì, Ma che ci frega, probabilmente verrà Eliminato da qualcun altro e noi ci prenderemo La kill, Hey guys, this is my Outfit today, di fronte Panico, mica solo di fronte Ma che sta a sparare Ma hai bisogno di una mano Vabbè A parte pausto Evidentemente bot tra l'altro Venti, Buono buono white Eh no ragazzi Buscio Se sei white frate di buscio Proprio Che arma è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Fermati So cosa Calmo Ok a posto So che arma era ragazzi Era la mitraglietta di John Wick Infatti Vabbè io mi prendo il cieco Anche se lo faccio Non so neanche per scudo motivo Fantastico. 46 godo Fermati Quanto ho? 58 stonks No Basta Con un cecchino fare questa cosa è pericolosissima ragazzi Ma non mi potevo permettere di stare in safe Fantastico Zitti che non se ne è accorto Zitti che non se ne è accorto Tutti zitti Tutti zitti Bello Bello bello bello Me lo elimino me lo elimino Mamma mia che mira fra Io lo so fra che non vuoi darmi la kill Però fermati uh. Fantastico bro Calma lina non c'è bisogno Sì sì vai Oh comunque il di ripetizione ragazzi lo devono levare Guarda allora, come sono costretto a scappare Perché mi arrivano due tizi addosso Lo sapevo che l'avrei dovuto fare Non voglio fightare Non voglio fightare tanto non voglio fightare Tranquilli che io mi metto qua sopra e vi lascio fare tutto Perché ti metti là Che ti possono sparare tutti Bravo complimenti Mo ti pusha quell'altro Bravo sei stato molto intelligente Una terra Vai bella raga Non vedo l'ora di fai Fra Ma che c'è a posto dello scaro Un propulsore Qualcosa mi dice Che ha finito i materiali Non so cosa però Bella. Ah, sì, sì, ragazzi, li ha proprio finiti. palesemente finiti. Ok, GG, bella per te, frate Ok, prossima Allora, allora, cerco di fare sempre queste sfide con un po' di logica alla base, quello che ho deciso di fare È andare in una zona un po' lontana Rispetto alla traiettoria del basso iniziale Per incontrare meno gente E avere la possibilità effettivamente di curarmi Ok, io cerco ancora nelle ceste Ragazzi, nella speranza di trovare qualcosa Di un po' più utile Di solo due splash Vi ricordo, tra l'altro, ragazzi, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E di attivare assolutamente La campanellina, non ve l'ho detto nell'indro, ve lo lo dico ora, ok. Ragazzi, la sta un tizio. Questa cosa non mi piace. Questa cosa non mi piace per nulla. E ah, Slurfish, buono, buono, buono. Mangia, papà, ma mangia. Mangia. Vedete sapere ragazzi, che negli ultimi giorni, diciamo la mia gestione della rabbia, stanno un po' a farsi benedire. Ecco, quindi. Ora io prendo la cesta e lui mi cecchina Nella coscia sinistra Devo stare calmo Sono una persona calma ragazzi Ok è un bot L'abbiamo capito tutti che è un bot Dai, sparare perché se mi spari Veramente finisce male E tu e ciao Ok, ok Era semplice lo so ragazzi lo so, lo so Per esempio questo aveva gli scudi E ragazzi mi sa che sarò costretto a prenderli Ma che è Zero Point Fish, non so neanche che fare ragazzi. Oh, oh, oh, oh, Pericolosissimo ma sei? What are you doing? Beh, stai calmo, non c'è bisogno Ma non c'è bisogno Ma stai calmo Ma calmati Ti Ho preso il vantaggio, eh Fantastico Fantastico Questo costruisce più di tutti Bella, brother Fantastico sei Tu ho mai detto questa cosa Mamma mia No No, no, no Ah, io me ne devo andare No, no, raga, io devo andare in safe Questo se mi leva troppa vita Io sono down Se mi leva troppa vita Io non vado più da nessuna parte Safe No. Ragazzi, Non posso andare sotto i 50 di vita No, no, no, no, guarda come vado sotto i 50 Guarda come vado sotto i 50 Mannaggia, panico No, raga, la safe, io non ci avevo fatto casa la safe No, no, via, via, via la safe. Oh, mamma mia Io soffrei di cuore Lasciatemi stare Eh, andiamo, no, altro bot Eh, raga, mi devo curare, mi curo e poi devo correre Ma tipo, correre, ma avete presente? Chi usa in volta i tempi d'oro Devo capire, se hanno fissato il fa Ah, ma... Zitti! Zitti! Ragazzi, finalmente mi hanno rimesso l'esame della patente a scuola guida Ma se questa è la prestazione Se questa è la prestazione Io non credo che abbia tante possibilità, sinceramente Voi che dite? Ma cos'è? Ma cos'è? Ma nessun'auto funziona così nella realtà Ok, no, no, no que Questa cosa, questa cosa Che vedete qui, eh? Questa cosa finirà male? Questa finirà con una headshotata del mio organismo Ah, ma questo è un bot, è un bot, è un bot, ma perché? Perché i bot sono così un gran problema? Per questo non mi fa cadere. No, no, no, no, io non so tu cosa stia facendo La safe! No, devo entrare in safe, raga Ciao Ok, ok, ce l'ho Devo stare, no, altro tizio. Okay. Non so quello che sia successo ragazzi stavano altri due tipi oltre a me a questo tipo Ma questo si è eliminato il terzo e io mi sono fatto lui Che panichello raga No, no, questo modifica, calmi Lo posso fare, tranquilli, ce l'ho No, fermi Dov'è, dov'era questo, dov'era Ciao, ciao Mamma mia, dov'è la safe Lasciami stare bro, lasciami stare Ma Dio sento